Ruba super saur saur Abbandona partita È abbandonato tra 5 minuti posso giocare Ok Provaventi partita privata Ush. Vediamo se veramente no Gigi dai ci sta bravo Chi è la palla? Tu eh? Vai tu Oh. Oh. senti la musica. musica guardalo che hai eh, bella musichetta tattica guardalo oh senti però non posso farire tutte le parate posso eh. oh, Per addormentare oh. pensa tu pensa ributtali madonna oh. tutta tua Dio sono un bastardo <ride> eh non è no, la butta, la butta dentro, la butta dentro! Push! Hai un turbo super! Adesso gli dico chi comanda, guarda questo speed kickoff! Era proprio quello che volevo fare! <susse> Arriva quello che c'è il turbo in culo! Ovviamente! È andato forte quanto il tiro di prima, questo Oh! Tutto qua! Tutto qua! Tutto qua! Ancora, ancora, come prima! Non prendere quelli in mezzo, non prendere i turbi no. Non aveva preso quello il turbo Non so turbo io, eh! Ora si! Sì. <ride> si è portato piano piano! niente no, no, la palla, no no, sbagliati ok. Che gay, che gay, che che che che che Si recupera, si recupera, dai dai dai. Eh sì, ciao, fanculo, 15 secondi. No, no, no. Vai, vai, vai. Ok. D'esso, go. Oh, tu, tu. Ciao.